dispositivo alieno? no no, io tocco tutto sempre tutto, tutto tutto tutto tutto non so cosa farci con questo dispositivo eh, non sa so cosa farci ah, si può andare fuori però vediamo il ponte l'hai attivato? eh no, non l'ho ancora trovato penso qui, è ah, è questo qua mi sembra, sai? si, sì, mi sembra che sia questo mm. però c'è un nido di qualcuno mi spiace uccello liberiamo dai Dovrei trovare ah, una può nuova usare? casa. Provo. Non è un puzzle. Mi spiace, uccello. Ah, mi, spi mi spiace, uccello. Arrivederci. Perfetto. Attivato diretto, senza neanche spostare il cristallo. Ottimo. Adesso io direi che effettivamente l'unico che ci può dire come funziona tutto questo Maradan è proprio l'alieno morto. Parla. Dispositivo alieno. Isola... Che cazzo non è Il Dispositivo alieno. A cosa serve? Ah, è il suo laboratorio. Ah. Fa apparire l'occhio. L'occhio. Vuoi eh? dire il cristallo al punto d'incontro dei ponti di unice. Esatto, il cristallo al punto d'incontro, l'astronave, fenomenalmente. L'occhio vede attraverso lo spazio e l'interno, e dove arriverà un luogo d'arri. Se riportiamo la tua gente in questo mondo, lo potrà poter fare una nave stellare per riportarci sulla Terra. Per esempio, andiamo a visitare un'altra razza Forse ma devi lasciarci provare. Poiché credi di essere più forte e più saggia della mia gente, nostra, ti concederò il frutto della tua fierezza. Ok. <ride> che tipo. Per favorino. Pezzo di luba non prenderci sì. più. Grazie. Dammi il pezzo di Dove si trova il pezzo mancante? Ah, ah. Non puoi capire quello che scatellerai. Ah, scatellerai Ragnarok. Non oh signore. Va bene, cioè Dammi sto occhio. Adesso dio. dici dove si trova il pezzo? Vai <ride> alla mappa con questo messaggio e osserva quello che tu vuoi. Alla mappa. Oh. Ah sì, la spira della mappa. Guglia della mappa. Perfetto. Andiamo a utilizzare il, il nuovo bastone del potere del cazzo. Rombo verde e rombo rosso. Ok, perfetto. Cosa mi mostra? La spiaggia, l'ultimo luogo che ci mancava. No, bellissimo. Pezzo dell'office. Vorrei Potevo sapere cosa succederà quando, quando rimetterò fuoco. questo pezzo al suo posto. Torniamo subito, allora, al laboratorio, a questo punto. Ah, guarda, c'è Brink! È arrivato Brink! Dove siete stati? Dove siamo stati e noi? Mi ricordo... Ho bisogno dei tuoi cristalli! Tutta Ma che palle, Brink! Adesso! Su, so, Brink, Quanti cristalli potrà mai usare un solo uomo? Non, non per è più me un uomo, un pezzo di carne camminante. Mi camminata. servono per la mia macchina! Per la scienza, la ricerca, dammeli. Macchina? Di che cosa stai parlando? Ho finito di parlare. Non permetterò a nessuno di frapporsi tra me e la conquista scientifica più grande del secolo. Li voglio tutti. Ma no, ma li stai dando i cristalli che possiamo non hai usare per andare via? Ma che cazzo stai dicendo? Li ho presi. E' fortuna per te che non mi hai sfidato. Per fortuna che non mi sono. Avrei ucciso per impossessarmi di questi. Non avrai danneggiato il pezzo della macchina, mi auguro. Eh no, però ci sono i cristalli. Adesso dove sarà tornato Brinca la sua macchina? Sì. Confronto finale. Sì. Scaraventa lo sì. giù non dalla scorrita. Non mi permetterò di rompere la mia macchina dei cristalli. E, della vita. e secondo me qui adesso assistiamo a qualcosa di inaspettato. Non vogliamo rompere nulla la mia macchina non funziona ancora ho seguito tutti i piani che ho trovato ma manca ancora ma... qualcosa e senza mm. la macchina non funziona cosa pensi manca qua? pensi di poter rubare i miei cristalli della vita comandante Low pensaci due volte buttalo Ci di sotto prima e credimi nessuno potrà farti risuscitare oh signore E' illuso che sei rubato qualcosa. due volte pensi che qualcosa una. possa funzionare senza Quindi sei ancora in qualcos'altro non Ma non quindi se io torno dove c'era la vasca dei cristalli non ce ne sono più? Abbiamo Quanto trovato i soliti a casa che favore fa casa e uscire da dove vogliamo ah. Ah. casa Brink. Va bene. Il Credo pezzo del quale pezzo manca alla tua macchina? È sempre lo stesso. Eh, sì, era l'unica cosa che avevamo che potesse interessargli. E tutte le altre aree le avevamo già visitate. Credo che sia lo stesso pezzo di cui aveva bisogno il generatore. Eh, però io ne ho bisogno per andare via, non Credo per. Che sia questa macchina qua. di tutta questa tecnologia. L'inventore alieno l'aveva nascosto perché senza. nessuna delle macchine che lui ritiene pericolose funzionerebbe. A Brink, me. a te serve quello che ho io per far funzionare la macchina. Ma, se dovesse funzionare, avresti dei cristalli della vita in abbondanza, giusto? Ah, questa macchina Potresti genera cristalli con noi vita. E non ti costerebbe nulla, giusto? E cosa l'ha fatta? Con quattro ossi. Se hai il pezzo <ride> che manca, certo. Cioè. Ecco il mio accordo. La tua macchina, il mio pezzo. Metà ciascuno dei cristalli della vita. Va bene. Beh, Metà dei cristalli della parlare, vita, Brink. Ti diamo il pezzo dell'occhio. Ricorda, ci sta perfettamente. Okay. Ecco come hanno partire. fatto gli alieni a far funzionare questa macchina dei cristalli. Divideremo 50 e 50, ti va bene. E scoprirlo che non è una 100. macchina per fabbricare i cristalli. Sì, sì. <ride> Guarda, eccone uno. Ok, primo cristallo. E un altro. Due a Giovanni solo due. Me ne servono più di due, questo non lo so, Brink, ma di certo me ne serve più di uno. Eccola, tu Spendeteli hai ancora tutti i cristalli che fare. hai rubato a me e in tutti i posti che hai visitato su queste isole. Non toccarli. Eh, vedi. Hai te detto 50 e 50, Brink. Ne avrai a di centinaia di cristalli vita. della vita. Non sarà 50-50 neanche se me ne prendessi 50 tutti e 50. due. E se li Spero prende? Quel... Un e un imbroglione. non è un avresti dato un uno oh, oh, oh. farò oh, funzionare oh. meglio la macchina po' di un po' di un po' oh. un po' di un po' di un po' pezzo della po' di un po' di un po' di un po' di quel po' di un po' di un po' di un po' di neanche parlando. Tra un po' arriva quel bassoio, coi di un po' di biscotti e la limonata. <ride> un <ride> oppure potrai rimanere qui riprenderti il pezzo del generatore dell'occhio e rimetterlo sulla tua macchina eh, Beh, basta avere un po' di adesso. pazienza bene riprendiamo il pezzo dell'occhio Brinca no. tu puoi buttarti giù dalla scogliera la mia macchina si è fermata hai ah, distrutto la peso. mia macchina Ha distrutto Sei la mia macchina conforto. ma cos'è un bambino con un castello Brinca, di sabbia per favore Oh là era ora dai tanto lei stava guardando Instagram ti mando sulla luna ma come è caduto perché ha perso l'equilibrio così? Ma che cazzo? Oh Maggie ti prego di credermi. Non volevo fargli del male. Non lo volevo morto. Non è stato Brinca a morire. Scusami, eh. Guardami, Brink guardami un attimo dalla webcam. Guardami. vai Quello che è caduto dal precipitio. Eh, Era qualcun altro qui. Un alieno <ride> Ti vedo molto intellettuale Messo così di tre quarti Sì, sono un po' Gruber Lily? Sì, però non mi sono messo due copertoni Al posto della bocca Ancora, ma magari si sì, no, infatti Quando diventerai vecchio sì, sì, sì Vecchio fuori intendo Dentro ormai non c'è più speranza I cristalli per i quali è morto Brink Esatto, no, sono nato vecchio, anzi sono nato maturo, ovvero. Lalieno aveva <ride> ragione. Questa cosa ha già ucciso uno di noi. Anche? Robbins. Ho attivato il dispositivo. Sei tu alieno. quella che ha letto i libri alieni. Ecco, perfetto. Cosa succederà esattamente quando lo accenderemo senza cristalli della vita? Ma perché senza cristalli della vita? Mi pregato anni per leggere tutto posto. E non ho capito la metà di quello che ho letto. Ah, sei proprio un genio, Maggie. Ma non c'è dubbio che questa macchina sia pericolosa. L'alieno ci aveva avvertito eh. che ci sarebbe costato più di quanto ci aspettavamo. Questo. questo sempre per. Cosa eh, etichettare l'immagine della donna moderna. potrebbe Ma... costarci la vita, chiaro, chiaro. Credi che abbia manomesso questa cosa? Era troppo occupata a fare alla il raddoppio. E macchina occorre altro ai <ride> cristalli della vita: potrebbe privare della vista colui che l'adopera. Perché dovremmo privarci della allora, vista? Non io i controlli. A caso. Non essere assurdo. Cioè. Potrebbe anche non succedere niente. Potrebbe far esplodere un'emorroide e chi la usa? dire. Di e a seguito di quella perdi la me vista. Di. Ce la faremo insieme a tornare a casa, Maggie. Adesso si prendono per morte. Niente a lì. Ce la faremo Perché insieme. Termino Luis. Vi ricordo come è passato. tutte finita. le promesse che non ho mantenuto con Brink, sì, eh, adesso voglio anche loro. chiede un favore. Che cosa vuoi che ti prometta Maggie? Avanti. Quale sarebbe questa promessa? Se muore... Ah, tipo, beh, adesso ne dirà che se lei muore non vuole che la, la rianima. Vabbè, è ovvio, cioè ho già avuto un Brink non voglio essere sicura. Zombie Maggie. intelligente di Boston sì. <risos> un po' che anche un po' aperta così ah. <ride> lei tu che cosa? Sì, sì, sì. sì. quel di no si eh si fa e se premo questo fulminata è eh. bloccato <sussurra> Bene, forza. Sta' attenta. È da qui che morirà meglio. ne stai impiata? Ma se che c'è la banana in testa? Dai, attenta. Boh, le cifre. Oh, c'ho. Cioè. Ah, ecco, perfetto. Possiamo andarci. Ah, oh, che mi hai mentito. Chi è Michael Jackson? Non Ha funzionato. È <ride> Senza maschere. Se che ne Invecchiato che si è dato! Oh, mamma mia. Ben. Intanto vado sul ponte di luce perché posso andare in delle altre guglie da qua, no? Va bene. Ah, aspetta. È arrivata. È partita un'animazione. un mostro, c'era un mostro dentro la l'astronave avrei dovuto saperlo che l'inventore aveva un'altra carta da e giocare e vale. eh, io ti spengo il punto di luce sotto il culo mi sembra ovvio ah ok, perfetto addio quella era l'ultima occasione dell'inventore per fermarmi riuscirò a raggiungere spazio tempo 6 Riuscirò a portare la gente di questo posto a casa e loro riusciranno a costruirmi una nave stellare che mi riporterà sulla Terra. Detta così, sembra che ci voglia un altro intero gioco per finirlo. Entriamo nell'occhio, Vala. Voilà. Suppongo che questa Tutto sia una... E tu lo ragazzi, eh? Ricordatelo. <ride> un uomo fa un finale alternativo. Terra, a Domani video tutti sul gruppo di questo questo video di quello di telegram sui gruppi di telegrammi quello che sono riusciti a fare. Eh, io ho l'inchiesta di tornare sul tempo 6 e riuscire a ritrovare la strada della realtà <ride> c'è solo un modo che per capire su cosa voglio giocare portone <ride> neanche portale portone è il famoso è, portone è permesso <ride> portoni di ortone è bellissimo uh -huh. che mega viaggio ci si può perdere facilmente qui No. Sono tutti universi paradossi. No, non andrò oltre in questo posto. Rimango qui, da dove potrò uscire di nuovo. Sei Molto forte bene. quanto ci aspettavamo, umano. Ti posso capire! Nello spazio-tempo sei, tutte le menti viventi comunicano perfettamente. Sei sulla scoglia, umano. Tu ci mostri il sentiero per tornare alla vita. Che bello alla primo. realtà. <ride> ok. In un posto dove un giorno moriremo, sì. Ma dove prima potremo avere una vita. Sono tornati che... tutti il loro pianeta. Che figata. Tutto. Uno il passato e il futuro. Realtà. Posso eh. vedere tutto. Wow. Okay. Ma qual è la realtà? Che Ora torna indietro, umano, portami a casa. Oh, no. Sai che stanzato. Quando abbiamo visto queste stanze. Che che che. Il mio palco, la mia e adesso? los, e suo Dio. in vita, a quanto pare. Tutto quello che vorrei, adesso che mi niente. Prima ha rotto il cazzo perché non doveva non utilizzare per raccontare a tutti come è accaduto. Sì, adesso eh, le vedi? macchine, adesso anche i contenitori. Esatto. Grazie, grazie Graziella. Vorrei. Tu conosci la strada per casa, ma io conosco tutti gli altri sentieri. Uh. Aspetta, non tornare là dentro. E invece, quindi, ah, cosa ha riportato in vita Maggie? E Brink? Maggie, Brink, siete vivi! C'eravamo tutti le braccia, che braccia che Brink. Ha e, ha qui. e perché è così vecchio? Sorriso, eh. Ma. Eh. Prima non si sopportavano, adesso si abbracciano. Allora non hai provato a resuscitarmi con i cristalli. Ah, vedi che abbiamo fatto bene no, a non resuscitarli con lo i cristalli. Non l'abbiamo messo. Inoltre, quello che i cristalli avrebbero resuscitato dalla morte non saresti stata tu. Lo so, boss ah, Quindi sarebbe venuta fuori hai una zombie Maggie? Problemi. Da qua? Con Brink? Ti trovato un modo per riportarmi so. a vita. Essere. Non sono stato io, ma sono felice che tu sia qui. Possibile, possibile. E mi sono liberato anche della pazzia dei cristalli. Eppure hai trovato il senso. Sì, modo, vabbè, però sei, sei praticamente fatta, morto, no. Brink. No, è stato il nostro amico qui. No, il merito è tutto. Ma non ho messo. Messo. un tempo vedevamo un gambo. Tanto vero. Eh, veramente mi sono male. No. Ma tu ci hai aperto il sentiero alla vita. Sono solo un uomo che vuole tornare a casa. La mia gente sta già preparando una grande astronave di cristallo per portarti là. possiamo tornare, non è vero? Sì. Ma dove vuoi tornare qua a morire di nuovo? Siete delle persone giovani, forti e piene di speranze e di passione. Abbiamo molto da insegnare. E voi avete molto da conoscere. Voi due, quell'altro no. Sarà una Sì. Spero che tu bene. abbia ragione, ok? Non tutti gli Ma altri. Mamma mia, umani che, che raspone noi, però dai adesso... su. Sì, adesso sì. sì eh. certo. Questo lo so, tutte le specie più giovani sono così. Ma non preoccuparti. Oh Se anche in <ride> uguali, gli sbadiglia che faccia. Mi schiacceremo <ride> <con ride> Ma come mi eh, schiacceremo no, come no, molto Mostra rassicurante, la nave è quasi pronta. Andate. E bipolarismo comunque. Ah, siamo a alla gente. Brutti esseri inferiori. Quello è compito di Mi tutti. Ma Quello... no, solo se ci va. Ce fatta, Beh, in chiusura, in chiusura io ricorderei il gruppo di Telegram il canale di YouTube e mm, il canale Twitch, dove siamo in live tutti i mercoledì alle 21:30. L'ho detto così subito perché mi sto addormentando qua col... col finale Ma con quelle... con quelle tampette, con quelle dita, cosa vuoi che riescono a fare? Eccola, eccola, l'astronave E via Bellissimo E' un'isola in un intero pianeta di acqua Mamma mia, wow Wow Wow Wow ah titoli di coda subito così non c'è neanche stata la scena di sesso tra Maggie e Boston no è DLC <ride> bello Cinque guarda, guarda Steve Spielberg guarda. button Shing storia. storia aggiuntiva di va bene ragazzi direi che Alessandro ha già detto tutto dove trovarci e quindi ci ritroviamo la prossima settimana qui in live con Probabilmente questo nuovo format di chiacchiera molto rilassata e anche divertente, perché parleremo di la qualunque senza dover essere concentrati su un gioco, però portando comunque qualcosa di a quanto pare interessante. Ve lo diremo sul gruppo di Telegram e gli SAP. Buonanotte, grazie per essere stati con noi.